Allora salve a tutti, sono Jonathan Salvietti e sono ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche dell'Università degli Studi di Siena e nei prossimi minuti vorrei parlare con voi di quella che viene chiamata Human Centered Robotics, ovvero tutta quella parte della robotica che si occupa dei robot che sono a stretto contatto con l'uomo. Partiamo iniziando a, a vedere che cos'è un robot. Allora, i robot sono già eh, diciamo, ampiamente diffusi tra noi e, e ormai entrano a far parte del nostro immaginario comune, ma ne esistono diversi tipi. Ci sono dei robot che hanno delle sembianze eh, simili all'uomo, ci sono dei robot che hanno avuto un grande successo a livello industriale, come ad esempio le braccia robotiche, ci sono adesso tutta una serie di, eh, di robot che tentano di interagire con gli oggetti eh, con i quali interagiamo noi e quindi hanno bisogno di mani, di strumenti che riescono a, a effettuare manipolazioni. Ormai è abbastanza comune vedere i cosiddetti robot mobili, quindi robot su gomma che, o su cingolo eh, o su gambe che eh, riescono a trasportare dei, dei carichi o che ad esempio riescono a, il classico esempio del, del taglierba, riescono comunque a coprire le superfici eh, molto importanti fino ad arrivare al classico esempio del drone o del quadrotolo in questo caso, che non sono altro che eh, la rappresentazione più robotica eh, degli aerei o comunque di, di, di macchine che riescono eh, a volare. In generale un robot è un, una, un sistema artificiale che esegue una serie di azioni che sono il risultato di una serie di comandi, quindi noi abbiamo eh, dei comandi che sono diciamo, un listato, una lista, di un programma che viene eseguito e, e attraverso l'esecuzione di questi comandi i robot riescono a fare delle cose più o meno sofisticate. Vi faccio vedere ad esempio ora qui un video di un robot che eh, senza mh, diciamo, quella che viene chiamata intelligenza artificiale, ovvero senza eh, sofisticati eh, algoritmi di decisione, ma solamente eseguendo una serie di comandi e, e eseguendo una serie di controlli che in qualche modo eh, hanno come ingresso quello che viene percepito da una serie di sensori, vi spiegherò più avanti l'idea del sensore riesce a fare delle cose del genere questo è un robot dell'azienda Boston Dynamics americana che riesce a fare eh, parkour e quindi vedete che l'agilità di questo robot è veramente impressionante bravo il nostro robot allora quindi in generale che cos'è un robot eh, vedete tutte le cose che in qualche modo azionano il robot e quindi lo mettono in movimento vengono chiamati attuatori quello che invece eh, gli strumenti che vengono utilizzati per percepire eh, l'ambiente o percepire eh, il movimento le azioni la temperatura tutto quello che diciamo il nostro corpo è abituato a percepire attraverso i nostri sensori, ad esempio la pelle, gli occhi, il naso, tutta questa cosa eh, viene percepita dal robot attraverso, appunto, vi dicevo, i sensori. La, il, diciamo, questi sensori vengono poi. Eh, gli ingressi di questi sensori vengono dati a un controllore e questo controllore è quello che decide eh, come poi muovere eh, gli attuatori. Quindi, diciamo che cosa fa la robotica? La robotica in qualche modo studia come connettere in modo intelligente la parte di percezione e la parte di azione. Diciamo, la prima parte eh, a partire dagli anni 50 eh, di diffusione della robotica è stata sicuramente eh, la robotica cosiddetta industriale. Quindi la robotica si è diffusa all'inizio all'interno delle aziende. Questo perché? Questo perché fondamentalmente eh, all'interno delle aziende è più semplice in qualche modo strutturare l'ambiente ovvero eh, mettere delle gabbie oppure mh, creare degli spazi con delle telecamere, con dei sensori appositi, all'interno dei quali i robot si possono muovere con velocità. Avete visto qui ad esempio un robot che eh, viene usato dalla BMW per l'assemblamento di motori. Insomma è possibile strutturare questi ambienti in modo che i robot si possano muovere eh, in, con tranquillità senza diciamo, poter rappresentare un pericolo per un operatore eventualmente che è nella loro area di azione con il passare del tempo si è capito che eh, era importante comunque eh, costruire dei eh, processi dove è possibile far interagire un robot con una persona perché ci sono alcuni compiti eh, che comunque ancora sono troppo complessi per essere eseguiti con un robot e Adesso, eh, ad esempio, un passo che si sta facendo è, è quello di creare queste specie di celle eh, ibride dove il robot, quando è nell'area diciamo a, a contatto con l'uomo, si muove con una certa velocità eh, ridotta e con dei movimenti che sono abbastanza eh, intuibili e percepibili. Nel momento in cui poi il robot esce dalla zona di interazione con, con l'uomo, vedete che adesso sta uscendo da questa cella dove può esserci l'uomo, non appena il robot è fuori e quindi è una condizione di sicurezza per l'operatore, il robot si muove alla sua velocità eh, massima che riesce ad eseguire e in questo caso diciamo, eh, si permette al processo produttivo di poter condividere eh, la, la presenza dell'uomo con la presenza del robot alla sua massima velocità. Ovviamente, eh, dopo questa di grande diffusione industriale de dell'inizio della robotica, si è iniziato a pensare a robot che possano essere anche a servizio dell'uomo, ma molto eh, in prossimità dell'uomo. E quindi è nata quella che viene detta eh, service robotics, ovvero la ro una robotica di servizio che può essere utilizzata o eh, appunto quando viene richiesta una grande, una grande precisione, eh, oppure mol in molti casi quando... Eh, si richiedono eh, delle operazioni eh, in ambienti che sono rischiosi per l'uomo, ad esempio in profondità come il robot Ocean One eh, che vedete qui in alto a sinistra, oppure eh, missioni spaziali, eh, vedete il, robot, il rover Mars, che è, scusate il rover Curiosity che è andato su Marte, eh, ovviamente condizioni estreme dove eh, assenza di ossigeno, vedete anche l'altro robot della NASA che invece è stato in qualche modo eh, costruito per poter andare all'interno della, della stazione spaziale, ma diciamo, questi, servi, questi robot sono anche usati quando eh, si ha bisogno di, di diciamo, in, in spazi confinati e molto stretti e un classico esempio di questo è ad esempio in ambito chirurgico. Ormai il, da Vinci, il robot da Vinci che vedete qui in basso a sinistra è uno standard classico diciamo, di, eh, per le operazioni, ce n'abbiamo uno anche eh, all'ospedale di Siena, ce n'è uno all'ospedale di Arezzo, e è ormai diciamo, un'alternativa un se non la, la, il modo principale per cui vengono eseguiti tutta una serie di interventi con il beneficio di essere molto meno invasivi eh, sul paziente, quindi eh, ferite più, più piccole, possibilità di lesioni eh, molto più limitata, quindi tutta una serie di, di, di benefici che viene portato dal fatto che comunque il robot riesce a muoversi in spazi confinati con più, si dice, destrezza, con più mh, capacità rispetto a quello che può fare eh, la mano del chirurgo. Ovviamente un altro aspetto che adesso è molto uh, studiato e molto di moda, diciamo, è quello della guida autonoma, quindi di prevedere eh, dei veicoli che riescano a muoversi eh, da soli all'interno de, de, del traffico, per, per rivoluzionare in qualche modo tutto quello che è eh, il settore dei trasporti, ovviamente noi siamo, siamo costantemente bombardati da robot e tipicamente, i robot, diciamo, solo ultimamente stanno diventando buoni nei film. Diciamo, la mia generazione è cresciuta con robot molto più cattivi che tipicamente arrivavano e distruggevano tutto e questo ovviamente comunque tuttora, tuttora ha un'influenza eh, sulla, sulla percezione della robotica nella società. Eh, ovviamente a questo si unisce anche eh, tutta una campagna mediatica che c'è in questi, in questi anni, eh, con il robot che ti ruba il lavoro e diciamo eh, c'è un po' un'idea di questa robotica che potrebbe eh, non tanto aiutare ma in qualche modo eh, sostituire. In realtà però eh, la, chi lavora sulla robotica sa due cose principali, ci sono molte funzioni che il robot ancora non riesce a fare e soprattutto il, il livello di, eh, della robotica ancora non è così avanzato come quello che, eh, che si pensa. Vi faccio vedere qui un video che è abbastanza divertente, che rappresenta, rappresenta eh, lo stato attuale diciamo dei robot questa è stata eh, una, una competizione eh, ormai di, di, di cinque anni fa negli Stati Uniti in cui tutti i più grandi centri eh, mondiali si sono sfidati su uh, delle, delle competizioni eh, fatte per robot ovvero i robot dovevano muovere in autonomia dovevano eseguire una serie di compiti aprire delle porte eh, ruotare delle valvole eh, diciamo lo scenario era quella di, di una centrale nucleare all'interno della quale i robot dovevano andare e come si vede ancora diciamo, c'è molta strada da fare eh? vedete che qui basta magari un piccolo errore in, quella, in quello schema che vi ho fatto vedere prima di percezione, controllo eh, percezione, azione, controllo e, ad esempio qui il robot non trova la valvola pensa di girarla e, e, e cade per terra quindi diciamo eh, questo invece ha deciso di fare così di cadere questo è lo stesso, ovvero che, che, cosa, che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che in realtà ancora eh, pensare a questi robot che è, in maniera autonoma vanno, prendono, sostituiscono completamente le funzioni dell'uomo è una cosa, mh, diciamo, che eh, possiamo stare ben tranquilli che, non, che siamo abbastanza lontani. Allora, eh, la cosa che però è molto interessante e che anche, diciamo, le, per, tutta la parte di, di, di, diciamo, di, di, di film sta iniziando a, a, a capire, è che è importante che questi robot, se li vogliamo veramente a servizio dell'uomo e li vogliamo veramente mh, utili, devono uscire dalle gabbie delle aziende, delle fabbriche e devono entrare e, e, e quindi devono entrare nella vita diciamo, di tutti i giorni e per entrare nella vita di tutti i giorni devono avere gli strumenti per interagire con le persone, con gli uomini. Quindi diciamo, si parte ovviamente eh, da, da, dalle basi delle, leggi di Asi, delle famose leggi di Asimov, ovvero quelle leggi che eh, ci dicono che i robot non dovranno mai essere pericolosi sostanzialmente eh, per l'uomo. Ma l'applicazione di queste leggi prevede tutta una serie di accorgimenti nel, nella progettazione, nella costruzione dei robot che permettano che effettivamente questa interazione sia eh, veramente sicura e, e, e veramente efficace quando si parla con l'uomo, quando si interagisce con l'uomo. Quindi quello che si parla, quello che si dice è una interazione soft. Per chi di voi ha visto il film Big Hero 6, diciamo, questi robot non sono più... Uh, delle, de, de, delle macchine metalliche pesanti, ma sono viste come ad esempio uh, IMAX qui, uh, è in realtà un robot uh, morbido fatto di materiali uh, che, sono, che possono essere mh, piacevoli anche al tatto e che garantisce un'interazione uh, molto sicura. Diciamo, quello che facciamo noi uh, nel nostro laboratorio, qui vi faccio vedere adesso un breve video, è, è, è studiare di eh, studiare come eh, questi robot possono interagire con noi e sostanzialmente la, la, la maggior parte delle interazioni che facciamo noi eh, att avviene attraverso le mani e quindi diciamo quello che studiamo noi fondamentalmente è tutto quello che è eh, che ruota intorno alla mano quindi sia dal punto di vista di azione della mano come controllo la mano sia dal punto di vista di percezione quindi di tatto come io percepisco il mondo attraverso le mani se vi faccio vedere un breve video delle nostre, delle nostre attività e vedete eh, si parla di human centered robotics quindi estensione del tatto, estensione del movimento SIRSLAB è il nome del nostro laboratorio questo è un esempio di teleoperazione questo è un esempio di trasmissione del tatto a distanza alcune di queste poi le, ved le vedremo eh, nel dettaglio Ancora un esempio di teleoperazione, eh, teleoperazione in ambienti virtuali, robot utilizzati per la trasmissione del tatto, ancora una volta. Qui ad esempio eh, un esempio in cui si può trasmettere il tocco del piano a un pubblico che sta guardando un concerto, oppure... Eh, come si possono registrare e poi riprodurre delle sensazioni tattili attraverso della specie di microfoni tattili e in realtà si può anche ad esempio acquisire del, del, del, degli esami medici e riproporli poi in realtà virtuale permettendo anche di, di toccare ovviamente applicazioni alla chirurgia fino a, a robotica assistiva come il caso de, del sesto dito dove funzioni della mano che sono state perdute a causa ad esempio di un ictus vengono recuperate attraverso un, un dito robotico oppure eh, applicazioni dove eh, si può guidare a distanza persone con disabilità visive adesso andremo nel dettaglio di alcune di queste applicazioni vi farò vedere eh, qui sostanzialmente vedremo che cos'è l'aptica eh, cosa, cosa sono cos eh, un'interazione uomo-robot, le mani robotiche e la robotica cosiddetta indossabile. Vedete qui più o meno ci sono rappresentati tutti questi ambiti che sono quelli che studiamo noi poi eh, al Dipartimento di Ingegneria eh, di Siena e in particolare eh, al SIRS Lab, che è Siena Robotics and Systems Lab di Siena, sempre e, eh, partendo dall'aptica. Allora l'aptica è uh, l'esempio più classico di Aptics, che probabilmente eh, ormai è nelle mani di tutti, è eh, l'introduzione eh, ne, ne, negli, negli smartphone di, di ultima generazione di un feedback aptico, ovvero di una vibrazione, eh, quando viene eseguita una certa operazione. Quindi diciamo, eh, questa è ormai nelle mani di tutti, ma quello che in realtà a livello di ricerca si fa eh, con, con questa aptica è quello di cercare di eh, trasmettere il senso del tatto o di riprodurre il senso del tatto. Diciamo, I primi sensi che sono stati in qualche modo digi di, eh, digitalizzati è stato il senso dell'udito, quindi con l'idea di registrare e riprodurre suoni, eh, ovviamente la vista con eh, l'avvento della, della televisione e adesso diciamo la, la, eh, quello su cui si sta lavorando è quello di eh, in qualche modo registrare e riprodurre anche il senso del tatto e l'aptica è quella scienza, quella parte della robotica che eh, si prefigge di riuscire a in qualche modo riprodurre il senso del tatto attraverso una serie di dispositivi che possono essere semplici in qualche modo come eh, il motorino che genera una vibrazione all'interno del vostro smartphone oppure più complessi come ad esempio i robot eh, che vi farò vedere a breve. Ovviamente il tatto ha un'importanza Veramente fondamentale in tutte le nostre interazioni sociali. Siamo in un tempo di, di, di lockdown, siamo in un tempo in cui di distanziamento sociale, quindi è, è semplice per tutti noi eh, rendersi conto di quanto ci manca eh, sulla parte affettiva il tatto, quanto ci manca eh, poter toccare, abbracciare una persona e quindi Tut, diciamo, è, è semplice immaginarsi tutta la parte eh, che riguarda l'affetto, ma in realtà il tatto ha un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda l'eseguire delle azioni. Questo è un, un video ormai famosissimo di un, eh, di un neuroscienziato eh, svedese, Johansson, che ha, mh, fa vedere sostanzialmente che an anestetizzando la, la pelle di una persona, questa ragazza ha eh, anestetizzato soltanto la parte percettiva tattile delle mani, non riesce neanche o comunque riesce con molta difficoltà a prendere degli oggetti all'interno uh, all di, di un barattolo. Questo perché Perché mancando la percezione tattile dell'oggetto anche la parte motoria risulta molto, molto complicata. Ok, Quindi il tatto ha sicuramente un ruolo fondamentale nella parte affettiva ma anche uh, una parte molto importante per quello che riguarda poi l'esecuzione di un movimento. Quindi diciamo in robotica eh, sono nate tutta una serie di applicazioni eh, dove si cerca di riprodurre questo senso del tatto. Vedete, ad esempio, se io eh, tocco nella foto di sinistra, tocco una, un oggetto, eh, quel, ho la percezione di questo oggetto perché semplicemente quell'oggetto riproduce sulla mia mano una forza uguale e contraria di senso diverso rispetto a quella che io applico sull'oggetto. Ora, se voi immaginate di rimuovere quell'oggetto e mettere un robot che riesce a riprodurre esattamente la stessa forza, dal punto di vista tattile voi avete la stessa percezione di interazione con l'oggetto che avreste toccando l'oggetto vero. Quindi quel robot che vedete lì nero sulla foto di destra non è altro che un robot che è utilizzato per riprodurre le forze di interazione che si avrebbero con oggetti veri. Ora se immaginate che ad esempio quella palla sia eh, un oggetto virtuale, ecco che e capite che è possibile interagire, quindi avere la sensazione di toccare anche oggetti che sono in una realtà virtuale o oggetti che sono ad esempio eh, distanti da noi eh, e quindi riesco a percepirli a distanza. Un esempio è quello ad esempio eh, de, de, de la, delle applicazioni chirurgiche, in questo caso un robot come quello di prima è utilizzato dal chirurgo, eh, questo era un progetto europeo dove ci occupavamo sostanzialmente di mh, eh, o, operazioni chirurgiche sul cranio dove c'era una, una cannula che veniva inserita all'interno del cranio e il, il, il chirurgo aveva la percezione di quanto stava eh, delle forze di interazione tra la cannula e in questo caso il cervello attraverso una cosiddetta interfaccia aptica. Poi eh, diciamo, le, le, abbiamo lavorato molto su un'evoluzione per passare dal da questo concetto di macchine che riproducono il tatto, che comunque sono, avete visto, uh, su un, una scrivania, e quindi hanno bisogno di essere, si dice grounded, ovvero di essere messe a terra per poter esercitare delle forze. Eh, quello che stiamo studiando noi è come passare a delle versioni eh, indossabili e portabili. Diciamo, questa è stata un'evoluzione che, anche per gli altri sensi, il classico esempio è il Sony Walkman. Il Walkman è stato il primo esempio per cui siamo passati da casse che erano grounded, ovvero casse messe sul tavolo, a casse che potevano di dimensioni ridotte, poste vicino all'orecchio, che potevano essere portate in giro. Quindi diciamo il nostro lavoro in un progetto che eh, si è concluso l'anno scorso, eh, che noi abbiamo guidato come Università di Siena, abbiamo studiato come generare delle sensazioni tattili con degli oggetti che poi eh, possano essere portati in giro. Quindi eh, vi dicevo appunto, cercare di miniaturizzare e di eh, rendere portabili delle tecnologie. Allora, l'idea è quella di non andare più a interessare, diciamo, tutto il braccio nell'interazione, ma andare a, a sfruttare solamente l'interazione con la pelle, che vi ho fatto vedere prima, è una, eh, un aspetto molto importante durante la manipolazione e l'interazione tattile. Quindi qui vedete un dispositivo che può essere indossato, è una specie di tale, con un piattello, questo piattello si, si orienta in base alle alla direzione delle forze che noi vogliamo riprodurre sul dito e quello che si ha è una sensazione di interazione con degli oggetti. Ovviamente la sensazione che si ha eh, è generata dal fatto che si deforma la pelle del polpastrello eh, come se diciamo, stessimo toccando una superficie, quindi come se la deformazione della, del mio polpastrello fosse dovuta all'interazione con una superficie dell'oggetto con il quale voglio interagire questo concetto diciamo può essere utilizzato anche in ottica di trasmissione del tatto quindi mi posso immaginare di avere un ditale che invece registra le forze che io scambio durante l'interazione con ad esempio in questo caso con il tavolo poi ho un ditale da un'altra parte con questo piattellino che si orienta e quindi riesco a trasmettere anche a distanza ad esempio questo con il ditale microfono diciamo potrebbe essere in Giappone e io potrei sentire eh, la consistenza del divano oppure di una stoffa oppure di un materiale che voglio acquistare magari negli Stati Uniti o comunque a distanza e su questo su questa idea di trasmissione del tatto ci stiamo lavorando molto perché ovviamente eh, specialmente poi ora in questo momento di, di, di, di, eh, di distanziamento sociale e ma soprattutto di, di impossibilità di recarci fisicamente eh, sugli oggetti o comunque di limitazione di questo tutte le, le applicazioni di e-commerce ovviamente aggiungerebbero una dimensione in più all'esperienza all'interno di questi negozi virtuali c'è anche la possibilità e l'idea che si possano registrare in qualche modo queste interazioni tattili quindi l'esempio classico è eh, magari eh, accarezzo mia figlia eh, all'interno eh, in un determinato momento quindi oltre a registrare eh, l'audio e il video magari a distanza di tempo vado anche a risentire le sensazioni tattili la consistenza che senti, che che ho registrato magari nel passato eh, oltre agli aspetti più diciamo affettivi eh, c'è tutta la parte di, che, di, eh, di teleoperazione quindi avete visto voi ora sicuramente eh, l'importanza di magari avere dei robot teleoperati perché ad esempio vanno nei reparti eh, con i malati eh, che potrebbero essere contagiosi ma diciamo la, la, la teleoperazione era nata all'inizio eh, per andare ad esempio in ambienti eh, confinati oppure in ambienti radioattivi o comunque ambienti dove eh, la presenza dell'uomo non, non è possibile e quindi si possono spostare eh, si possono spostare le persone si possono spostare si possono mandare i robot e questi robot possono essere controllati. L'avete visto prima, eh, questa interazione veniva fatta senza la, la, la percezione tattile, quindi vedete, dopo, avete visto che dopo un po' di operazioni non era più possibile tenere eh, questo cilindro in mano, invece in questo esempio dove viene, eh, viene utilizzato eh, anche l'interfaccia aptica è possibile eseguire una serie di operazioni. Ovviamente quando si inizia a parlare di robotica indossabile è importante anche in qualche modo eh, avere la percezione di dov'è la nostra mano e quindi noi stiamo studiando tutta una serie di sistemi che ad esempio eh, riescono eh, ad utilizzare dei sensori e questi IMU sono i sensori che sostanzialmente all'interno del vostro smartphone vi permettono di ruotare lo schermo quando ruotate lo smartphone. Utilizzando queste specie di eh, questi sensori è possibile ricostruire anche la posizione della mano e qui vedete ad esempio che eh, è possibile ricostruire la posizione della nostra mano E ad esempio animare una mano virtuale che sta eh, in un, ad esempio questo qui è un, è un framework per costruire eh, dei, dei videogiochi e è possibile utilizzare eh, questi guanti per ricostruire la posizione della mano all'interno di un ambiente virtuale quindi è possibile eh, iniziare a mettere insieme eh, la, questa mh, aptica indossabile con eh, VR and AR che non sono altro che la rea virtual reality, la realtà virtuale e la realtà aumentata quindi eh, tutte quelle applicazioni in cui su una scena ripresa vera vengono montate eh, in maniera artificiale dei contenuti, eh, dei contenuti grafici quindi eh, è possibile grazie ai nostri dispositivi, interagire anche tattilmente con questi oggetti creati artificialmente dal computer. Quindi qui c'è un esempio uh, dove, si una, uh, dove si ha uno di questi visori per la realtà virtuale, si ha una serie di, uh, delle nostre, de, dei nostri dispositivi indossati sul dito e uh, quando io vado a toccare l'oggetto, in realtà virtuale, ho la sensazione sulle mie dita che sto effettivamente toccando questo oggetto e con un, un, un aumento, aumento dell'interazione dell eh, che è molto significativo. Ovviamente eh, poi tutte queste tecnologie si possono utilizzare anche per la cooperazione tra uomo e robot, ad esempio questi dispositivi tattili possono essere utilizzati per eh, la guida di persone eh, ipovedenti, possono essere utilizzati per aiutare le persone a uscire in situazioni di pericolo oppure in generale eh, come supporto per persone con delle disabilità motorie. Quindi è possibile ad esempio creare, eh, immaginarsi delle squadre composte da uomini e robot dove l'uomo e eh, dove magari il robot conosce l'uscita o ha dei sensori che gli permettono di individuare l'uscita e trasmette attraverso dei segnali tattili, quindi o delle vibrazioni su dei braccialetti o eh, altri segnali eh, sempre di tipo tattile riesce a guidare l'uomo ad, ad esempio all'interno eh, in un percorso per uscire da, da una situazione ad esempio dove c'è fumo oppure la persona che segue il robot magari è una persona ipovedente che usa il robot come una specie di guida quindi si possono indossare eh, delle interfacce dei braccialetti vibranti il robot sa eh, attraverso dei sensori dove sta andando l'uomo e quindi è possibile eh, guidarlo ad esempio, il caso più semplice: il robot deve, deve girare a sinistra. Viene mandato una vibrazione su un braccialetto indossato sul braccio sinistro dell'uomo dell e l'uomo inizia a ruotare quando eh, ha raggiunto la curva. Eh, che il robot ritiene soddisfacente, si, si, si interrompe questa vibrazione e, e la persona continua a, torna a camminare dritto. E abbiamo fatto diversi studi e abbiamo visto che è possibile guidare lungo dei percorsi. In maniera sicura eh, alle persone in questo caso eh, completamente bendate ovviamente poi eh, questa cosa ha eh, un possibile impatto molto importante su eh, sulle persone che hanno delle difficoltà visive e in particolare ci siamo immaginati di poter creare un sistema di eh, in qualche modo supporto alle, ai non vedenti eh, dove un operatore invece di doversi recare fisicamente sul posto per accompagnare una persona non vedente in un certo posto, può in qualche modo guidarlo da, da casa e lo può guidare grazie a questi braccialetti che danno la direzione e grazie a una telecamera che viene indossata da, dalla persona non vedente. Quindi qui vedete è possibile, eh, diciamo, la parte di percezione prossimale quindi vicino alla persona viene fatta col bastone che è la parte diciamo di, di, che il del, del, del sistema della quale del quale si fida diciamo il, la persona non vedente ma vedete che qui adesso l'operatore dà un, un segnale sulla tastiera di girare a sinistra il, la persona guidata percepisce la, la vibrazione e sa che deve girare a sinistra quindi è possibile guidarla guidarli all'interno di un percorso urbano qui in questo caso eh, social della fortezza a Siena ma insomma eh, abbiamo fatto dei test anche sia in ambienti urbani sia all'aperto e questo diciamo ci permette eh, di poter guidare in sicurezza eh, e anche magari nel rispetto della privacy perché comunque poi eh, all'interno di, di, di un negozio magari eh, lì, la persona non vedente vuole staccare questo sistema lo può fare in tranquillità e poi riaggangiarsi nel momento in cui ha veramente necessità di essere, di essere guidato. Questo è un video che abbiamo fatto all'interno della, della Notte dei Ricercatori, quindi a, sempre a Siena, eh, dove abbiamo eh, fatto vedere l'esempio classico in cui eh, questo è, è Massimo Vita, che è tra l'altro il presidente dell'Associazione eh, dei Non Vedenti di Siena, che è stato guidato da remoto e stato fatto fare un giro eh, per Siena e vedete che comunque lui riesce a ritornare. Eh, da, dove eravamo, da dove eravamo partiti. Ok. Poi eh, adesso che cosa diciamo, tutte queste tecnologie di interazione eh, le abbiamo anche applicate eh, in contesti di robotica cosiddetta assistiva. Quindi, eh, ci siamo immaginati, per esempio, di poter aiutare delle persone che hanno difficoltà motorie su una mano mettendogli un, un, una specie di dito aggiuntivo che li possa aiutare a effettuare delle prese e quindi a, a tornare a compiere delle eh, operazioni di manuali. Quindi ci siamo, ci siamo immaginati che cosa potremmo fare sia persone diciamo, normalmente abili eh, con la mano con la presenza di un dito uh, di, un altro, di un sesto dito e quindi magari potremmo, potremmo riuscire a fare eh, delle operazioni che normalmente richiederebbero due mani e magari con una singola mano, ma soprattutto ci siamo concentrati sull'idea di poter compensare, quindi di ripristinare delle funzioni della mano per persone ad esempio a seguito, eh, stroke sarebbe ictus, a, a seguito di un ictus che hanno effettivamente eh, perso l'uso in qualche modo uh, della mano. Quindi diciamo come eh, in qualche modo la robotica sta aiutando persone che hanno perso completamente l'arto a seguito ad esempio di un'amputazione, quindi ci sono tantissime protesi, tantissime, ci sono un buon numero di protesi che vengono ormai eh, vendute con delle capacità di presa importanti, esiste tutto un mondo in cui si cerca di muovere la mano attraverso dei robot cosiddetti esoscheletri, quindi una specie di, di, delle strutture che vengono montate eh, diciamo, con una, con una struttura meccanica simile a quella della mano che cercano di riaprire eh, e di farti rifunzionare la mano, ma ovviamente sono comunque per adesso ancora molto ingombranti. Eh, la nostra idea invece è quella di utilizzare degli eh, questo sesto dito, quindi vedete... E questo è Alessandro, un nostro ormai eh, co-sviluppatore del sistema che ha avuto eh, un ictus cinque anni fa, a, a, non riesce più a muovere la mano destra e quindi c'è tutta una serie di, di, di, di, di compiti che lui non riesce più a fare, i compiti bimanuali specialmente, che con l'aiuto del nostro sesto dito riesce nuovamente a fare. Ad esempio per svitare la, la moca può usare il sesto dito per tenere la base e con la mano eh, diciamo che ancora riesce a muovere può eh, svitare la caffettiere preparare il caffè quindi diciamo in questo caso la robotica diventa robotica indossabile e oltre a diventare robotica indossabile diventa robotica assistiva nel senso che assiste delle operazioni di persone che hanno eh, perso una mobilità eh, delle de de loro arti quindi può essere utilizzato ad esempio per, per sbucciare una mela tutta una serie di compiti che per noi, eh, diciamo, che per chi non ha difficoltà motorie sono banali, ma per chi ovviamente ha perso l'uso di una mano eh, diventano veramente eh, importanti. Ovviamente nel caso di eh, persone che hanno avuto ictus non si può pensare alla sostituzione dell'arto con eh, un, arto, un arto robotico, eh, perché ovviamente c'è ancora la mano lì, e, e quindi si ha bisogno di strutture eh, di supporto abbiamo chiamato extra finger nel senso di dita aggiuntive o mani aggiuntive che si possono utilizzare per recuperare appunto queste funzioni. È molto importante in questo caso come noi ci interfacciamo, quindi avete visto che Alessandro indossava un cappellino, all'interno di quel cappellino sono contenuti degli elettrodi che, qualche, che leggono l'attività del muscolo frontale, quindi basta alzare le sopracciglia, per, eh, alzo le sopracciglia una volta e e comando la chiusura del dito, l'alzo il di sopracciglia due volte e comando la, la chiusura, scusate con una volta, due volte comando l'apertura. Quindi è importante creare queste interfacce eh, per l'utente semplificate e sfruttando parti del corpo che eh, l'utente, che il, in questo caso il paziente, riesce a controllare in maniera eh, robusta. Quindi ad esempio questo muscolo eh, viene sempre eh, controllato da persone che hanno avuto un ictus perché ha ah, una doppia rappresentazione all'interno del nostro cervello e quindi qualsiasi parte emisfero venga colpito, tipicamente l'ictus colpisce un solo emisfero, quindi l'altra eh, ci, ci sarà sempre comunque modo di poter controllare questo muscolo ed è per questo che abbiamo creato questa interfaccia all'interno di un cappello. Poi si creano delle semplici leggi di controllo che eh, vanno da che sostanzialmente ti permettono di eseguire una serie di azioni solamente con dei semplici comandi quindi le semplici alzate di sopracciglio in questo caso e in questo modo è possibile controllare eh, movimenti complessi di questo, uh, di questo extra finger, di questo dito aggiuntivo ovviamente queste interfacce si possono estendere e possono diventare anche delle cose più complesse questo ragazzo qui è Miai, è un nostro dottorando e lui ha una, una, forma, una malattia del, del sistema muscolare per cui è, è costretto a stare sulla sedia a rotelle. E ha, quindi abbiamo creato un'interfaccia per stare all'interno, combinando quei sensori che abbiamo visto prima per il controllo della mano, sono sempre quei sensori che ci fanno ruotare lo schermo del cellulare, combinando quelli con il nostro uh, sistema di elettrodi sul muscolo frontale, è possibile ad esempio anche controllare movimenti complessi come quelli di un braccio robotico. Quindi ad esempio, vedete lui riesce a muovere eh, con, con movimenti della testa che vengono catturati da questi sensori nel cappellino, riesce a muovere il robot e in questo caso utilizza eh, i sensori della fronte, sulla fronte per cambiare eh, il tipo di controllo. Quindi può controllare ad esempio se muovere eh, XYZ diciamo, eh, la pinza del robot oppure se effettuare una rotazione della bottiglia eh, quindi andare a controllare le rotazioni questa volta, oppure se andare a controllare eh, l'apertura e la chiusura della pinza. Vi, vi dicevo all'inizio, quando interagiamo con i robot vogliamo interagire in maniera soft, quindi stiamo studiando anche tutta quella parte di que che si chiama soft robotics, quindi sempre all'interno della Human Centered Robotics eh, si parla di soft robotics. E in questo caso quello che è molto interessante è andare a vedere come questi meccanismi che non sono più eh, diciamo un insieme di, di motori e, e di parti meccaniche rigide, che avevano sicuramente eh, il difetto di, di non essere estremamente sicure durante l'interazione, ma avevano dal punto di vista ingegneristico il pregio di essere semplici da controllare. Queste mani soft, o tutti, anche il sesto dito che avete visto prima, che eh, è un sistema fatto di tendini e di parti eh, Diciamo morbide, hanno la bellissima proprietà di poter essere di poter interagire liberamente con le persone in maniera sicura, ma hanno dal punto di vista ingegneristico la, la brutta eh, proprietà di essere molto complicate da controllare. E quindi diciamo, quello che stiamo facendo noi è quello di, di andare a studiare tutta una serie di, di, di, di possibili controllori per andare a eh, controllare queste mani che in realtà si deformano, ad esempio, vedete quando vanno a contatto con l'ambiente, ma ci permettono, al contrario di, di, di mani completamente rigide, ci permettono di fare tutta una serie di operazioni e di interazioni con l'ambiente che prima ci erano precluse, e quindi vedete qui è possibile andare a prendere la penna, è possibile fare tutta una, una serie di operazioni che ovviamente eh, con mani de, della vecchia generazione di mani rigide non era possibile fare. Quindi diciamo questo conclude un po' carrellata sulle applicazioni della nostra della nostra del nostro laboratorio che si trova eh, a siena questa è una bellissima foto eh, invernale diciamo che probabilmente adesso va cambiata che stiamo entrando siamo in primavera eh, vi volevo dire che in realtà tutte queste cose che abbiamo visto sono una collaborazione tra noi e eh, l'istituto italiano di tecnologia dove io sono eh, ricercatore affiliato e abbiamo questo laboratorio eh, congiunto tra tra, tra noi e gli istituti di tecnologia e faccio... qui, abbiamo, qui abbiamo un time lapse di quello che succede in un giorno nel nostro laboratorio che è molto interessante. Questo è il nostro laboratorio di Siena. Vedete, abbiamo molti robot. Abbiamo anche un, uh, un il biliardino che originariamente era nato per, per diventare un, uh, un esperimento in cui un robot giocava a biliardino. E poi ha trovato invece la sua vera funzione che è quella di eh, per noi di, di, di darci 5 minuti di pausa tra un esperimento e l'altro è eh, tratta la sua funzione quindi vedete qui ci sono molti robot vedete in basso adesso è arrivato anche pepper eh, e niente quindi questa è eh, una, una vista sul nostro laboratorio a siena ok quindi io vi ringrazio, queste sono tutte le persone eh, che, che, che collaborano nel nostro laboratorio. Il direttore è il professor Domenico Prattichizzo, eh, che ha fondato diciamo, il laboratorio e che lo dirige. Io sono uno dei, eh, dei tre strutturati insieme a, alla professoressa Malvezzi e poi tutti gli altri che vedete qui sono eh, o dottorandi o tesisti, o comunque sono, no, qui in realtà sono solo dottorandi o ricercatori che collaborano con noi nelle nostre attività. Eh, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione e eh, arrivederci.